quali sono le 6 domande da fare prima di una risonanza magnetica? La prima domanda dovrebbe essere sul questionario di sicurezza per la sua completa comprensione. 2. Quanto dura l'esame? 3. Informarsi se l'esame necessita la somministrazione di medicamenti. 4. La protezione acustica più indicata per svolgere l'esame. 5. Il posizionamento durante la prova, come si entra in risonanza magnetica, prima con i piedi o prima con la testa. 6. la più importante, fare in modo di eliminare qualsiasi dubbio prima di entrare nel magnete. Nella descrizione troverai il video completo in italiano e spagnolo. Iscriviti a Omar Risonanza, lascia un commento e clicca mi piace se troverai le informazioni utili che stavi cercando.